Mio cugino, mio cugino, mio cugino, mio cugino. Avete presente quella canzone di Elio e le storie tese, che dà un po' il titolo a questa nostra diretta di oggi? È una canzone dei miei tempi ormai, io sono, vedete, ho il capello grigio, quindi ormai si dice le canzoni dei miei tempi, in cui Elio e le storie tese fanno il verso alle leggende metropolitane che normalmente nelle nelle piccole compagnie di ragazzotti di provincia, si celano dietro. Mi ha detto mio cugino, con due G, eh, rigorosamente con due G, quindi non è un errore di stampa, non è, una, non è un typo il mio, è proprio voluto. E questo mio cugino stamattina, attraverso la radio, mi ha detto che il Museo degli Uffizi è riuscito a mettere il copyright su un'opera di Michelangelo, su un famosissimo... Eh, dipinto di michelangelo il tondodoni che sta effettivamente agli uffizi no? e l'ha fatto come ha fatto a mettere questo copyright l'hanno fatto attraverso un nft che è la nuova parola no, ogni, ogni tanto ogni anno partono delle, delle parole che diventano appunto cosiddette password di cui tutti devono parlare anche se non sanno di che cosa si tratta anche se in realtà non si è ben capito se ha senso parlarne che è un po il caso degli nft e quindi tutti si riempiono la bocca di questa parola e eh, col rischio che poi di, di, di, come dire, eh, di portarla fuori dal suo significato, trattarla in modo superficiale, eh, eh, abusarne e vi racconto la storia, scusate ma torno su un tema cavallo di battaglia che volevo abbandonare per un po' di tempo per farvi respirare ma stamattina ero in auto, stavo guidando, accendo la radio e sento i due conduttori del programma che vanno su questo tema delle riproduzioni dei beni culturali che ovviamente è il tema che mi scalda di più in questo ultimo periodo come sapete e, e allora premessa non dico qual è la radio non mi interessa non voglio fare polemica con loro eh, dico solamente che è, era un programma non tecnico, non specialistico, quindi non si trattava del, che ne so, del de, de, de, eh, Radio 24 che fa l'approfondimento con gli esperti di, di, di, di beni culturali, eh, quindi era un programma di intrattenimento, quindi assolutamente eh, perdonabile il, la loro eh, ingenuità. Però i due conduttori erano, si sono fissati su questa storia del che tra l'altro risale a maggio, quindi non è una notizia neanche freschissima, degli, del Museo degli Uffizi che ha venduto, ah, insomma, a un prezzo non, non così eh, irrilevante, un NFT, un Non Fungible Token, eh, del Tondo Doni. E quindi è una notizia che ho so, cercato, una notizia che era girata nel... guardate, su, su, vabbè, su internet l'ho trovata intorno al 18 di maggio 2021. <ride> E Cosa dice uno di questi due conduttori? Dice: Eh, eh sì, hanno venduto questo. L'hanno venduto a 70.000 euro. Se, se ho capito bene, a un collezionista. Ecco. 70.000 euro dalla vendita, derivanti dalla vendita della prima serigrafia digitale unica a questo collezionista che non si è rivelato autenticata da blockchain e protetta da brevetto. E quindi hanno, sono riusciti gli uffizi a monetizzare un'opera che. In realtà il copyright, come ho già spiegato più volte, non l'ha mai visto in tutta la sua vita. Perché? Perché quando Michelangelo ha disegnato, ha dipinto l'opera, ma anche, che ne so, Bernini ha fatto le sculture, eh, il copyright non esisteva. Il diritto d'autore è una eh, trovata moderna del, degli ultimi tre secoli, più o meno, dal 1700 in poi, forse per noi anche 1800. Um, vabbè. A cosa arrivano a dire questi? No, eh, in, questo in questo programma tv, eh, scusate, radio, c'erano poi le classiche eh, interventi da, da, da casa, no? gente che telefonava, registrava messaggi vocali o mandava, mandava messaggi, messaggi scritti che poi venivano letti in onda. Uno di questi messaggi che mi ha riempito di gioia e di luminosità, è stato quello di una ascoltatrice che dice, ma scusate, ma perché io devo pagare 70.000 euro per avere un file digitale che, che, che è una foto sostanzialmente del tondodone di Michelangelo? Quando vado su Google, Google Immagini o su Wikipedia o dove voglio, o su internet e ne trovo N.000 di immagini anche ad altre risoluzione identiche di, quel, di, di quell'opera e me la posso tenere sul cellulare gratis? Sono mica scema? Questa era la domanda che sembra banale, ma che in realtà... No, ecco, la classica domande che ti fanno i bambini di 5-6 anni che vengono con quella spontaneità e tu dici oh cacchio, sta a vedere che forse mi ha dato un punto di vista. Ecco, questo è uguale, questa era un'ascoltatrice che probabilmente non aveva capito nulla della questione, però la domanda ci fa capire come, eh, come per l'essere umano comune, l'uomo della strada, la questione degli NFT è di un copyright su una cosa che... Da un lato il copyright non avrebbe mai dovuto averlo mai e mai l'ha visto e che si trova liberamente online gratuitamente su tutti i siti che, che, che addirittura alcuni te la fanno scaricare gratuitamente no? perché abbiamo anche dei siti che non solo noi, cioè che, da cui noi possiamo prendere, prendere queste immagini in modo furbetto. no? c'è scritto copyright, non puoi scaricarla, ma io me la scarico lo stesso. No, ci sono siti che te la fanno anche scaricare eh, per uso personale, liberamente, seppure tanto di licenza, no? quindi diciamo, ma io perché sono così cretina a, a dover spendere 70.000 euro, ma anche fossero 5.000, anche fossero 200 euro per comprare una cosa che si trova gratuitamente su internet? Ecco, lascio aperto questo fantastico quesito che vale un po' per tutto il mondo digitale, no? Nel momento in cui una cosa si può trovare identica da un'altra parte gratis, perché dovrei essere così pazzo per, di, di, eh, per diciamo, di mettermi di mia volontà a pagarla, eh? ok. Poi ci sono scelte etiche, a volte c'è gente che dice no, voglio, perché voglio finanziare quel tipo di attività, ok. Ma la, la riporto sul piano del copyright in senso stretto. Eh, la risposta dei, dei, dei, di uno dei due conduttori del programma è stata quella che mi ha gelato le vene, è stata, eh vabbè sì, quelle che stavano su internet, sì, sì, certo si possono scaricare così, ma così violi il copyright, invece dobbiamo ricordarci che c'è il copyright e quindi con questo NFT tu hai pagato il copyright, e lì ecco, mi sono da un lato gelate le vene, dall'altro ho capito quanto, eh, come dire, stia passando un messaggio sbagliato, e questo purtroppo è colpa di, eh, di questa normativa sciagurata che abbiamo in Italia, che eh, lascia l'illusione che su Michelangelo davvero ci sia un copyright, che tra l'altro, boh, di chi sarà sto copyright, visto che non ci saranno più gli, gli eredi di Michelangelo, e Michelangelo non ha ceduto i diritti a delle agenzie, a delle aziende che gestivano il suo, il suo patrimonio, a delle fondazioni, e quindi questo copyright di chi sarà? Degli uffizi, del museo degli uffizi. Peccato che la situazione non è proprio quella, no? non ripeto tutta la lezioncina, vi rimando al video che ho fatto pochi giorni fa, che trovate sempre su questa pagina, in cui io parlo di pseudo copyright sui beni culturali, no? che sono quelle due norme, articolo 107 e soprattutto 108, attenzione, del codice dei beni culturali, che non è la legge sul diritto d'autore, quindi siamo in un campo completamente diverso. Però di fatto io lo chiamo pseudo copyright perché di fatto ottiene lo stesso effetto del copyright, cioè mettere un diritto di riproduzione su eh, un'opera, su un oggetto immateriale, quindi di fatto un copyright, come se fosse un'opera, eh, so, un libro pubblicato recentemente, una, una, una fotografia, un software, una banca dati, un'opera cinematografica, peccato che, ripeto, Michelangelo quest'opera l'ha fatta nel, nel pieno Rinascimento, in un'epoca in cui il copyright non c'era, lui non l'ha mai visto, ma adesso in virtù di questa norma il Museo degli Uffizi può, vantare, cioè nel senso, può chiedere dei compensi per alcuni tipi di riproduzione, attenzione non tutte, quindi adesso non andatemi in panico, perché oddio io sul mio account Instagram ho fatto delle foto un giorno quando sono andato in un museo a Roma o in un museo a Torino e adesso mi fanno caso, no. La norma, 100, articolo 108, codice beni culturali, libera tutta una serie di utilizzi, tra cui quelli che normalmente fate come utenti turisti, no? che vanno in giro a fare fotografie per strade, vedono il, non so, il palazzo tale, il monumento X, la chiesa Y, no? okay? quindi state tranquilli. Però certi tipi di produzioni di carattere commerciale, quindi se siete una, avete una casa editrice e volete utilizzare il tondodoni o il, il, un particolare del Davide, di Michelangelo, eh, dovete chiedere agli uffizi o alle gallerie dell'accademia a seconda dei due casi un'autorizzazione un che vi viene data dietro compenso, dietro pagamento che va in tasca al, va nelle casse del, del museo quindi non nelle tasche del, degli eredi di Michelangelo okay? quindi cosa molto diversa dal copyright sulla sensatezza di questo, di questo diritto che vincola la riproduzione di beni culturali che ormai sono diventati di pubblico dominio e quindi devono diventare patrimonio dell'umanità, rimando a quello che ho già detto. Comunque capite già qual è, dal, dal tono della mia voce capite già qual è il mio punto di vista. Anche perché, come, come abbiamo detto, ci sarebbe una direttiva europea che dice che... E questa norma andrebbe cambiata e il nostro legislatore pare che faccia orecchie da mercante e non voglia cambiarla. Lasciamo perdere, ripeto, lo abbiamo già detto queste cose. Ma in questa diretta radiofonica di stamattina c'è stato è, si è sovrapposto a questa totale confusione e, e, e distorsione su, sull'argomento. Anche la confusione e la distorsione portata dal, dal, dal nuovo protagonista, l'NFT, il non fungible token, che è un'altra roba che, perdonatemi, mi fa... Mi, mi, mi fa rizzare i capelli, mi fa ghiacciare il sangue nelle vene, perché, boh, perché ho un po' l'impressione, allora, può essere, e lo metto le mani avanti, può essere che io mi sia talmente ormai invecchiato e, e irrigidito che eh, non riesco più a essere così elastico e aperto alle innovazioni. Questo succede intorno ai 40-45 anni, l'età in cui mi sto a cavallo, qui sono a cavallo io. Quindi può anche essere, lo dico molto serenamente e non è una battuta, può essere che io non stia capendo questa innovazione, ma può anche essere, può anche essere, lascio aperta la, la, il dubbio, che questi NFT siano una colossale cazzata. Perdonate il termine, cerco di contenermi nella, però cioè quantomeno non sono una cazzata colossale ma lo sono applicati al diritto d'autore e così ho fatto outing su come in questo momento percepisco il tema mi sono, mi sono dichiarato adesso saranno alcuni miei colleghi mi diranno ecco, eh, vedi, riprendi, rima contro, all'innovazione, non è più quello di una volta vabbè, può essere, ripeto, può davvero essere così ma io ho appunto l'impressione invece fino adesso che eh, di questi NFT si parli tanto perché sono una nuova no, buzzword e quindi tutti devono far vedere che ne parlano compresi anche alcuni miei colleghi avvocati eh, quindi lancio subito una frecciata di, di, di polemica, di velata polemica per cui magari ne parlano eccessivamente per far vedere che ne hanno confidenza ma in realtà solo per incrociare lo stream di... di, di di persone che parlano, di quindi non so, negli hashtag mettersi questa parolina magica così la gente viene sui tuoi social, no? l'ho fatto anch'io oggi ho fatto una diretta finalmente con l'hashtag NFT così siamo contenti, mi sono messo anch'io in questa grande famiglia di gente che pur di avere un, quel famoso quarto d'ora di, di celebrità segue l'onda, ok, l'ho seguita anch'io, però lo faccio in modo critico perché a me questa cosa del inventarsi un diritto su una cosa che ripeto è diventata patrimonio dell'umanità e non è di tutti e né di nessuno è di nessuno è di, ma è di tutti contemporaneamente come appunto un'opera di Michelangelo farla diventare vincolata nelle sue riproduzioni attraverso o il diritto dei beni culturali con tutti i limiti che abbiamo già spiegato o addirittura adesso tokenizzandola cioè incartandola passatemi la metafora Fare un token vuol dire incartare per bene questo, questo file, che altro non è che una fotografia no? dell'immagine, del, del, del, del, del dipinto, uguale a quelle che troviamo liberamente online. Magari qua dicono una risoluzione molto alta, va bene. Eh, non so sinceramente cosa, cosa ce ne facciamo, cioè, sapete che l'occhio umano sopra un certo livello di risoluzione non percepisce la differenza, no? Quindi... Tolto quello, che vabbè, questo NFT avrà una risoluzione mega galattica, posso farci uno dei, di quei cartelloni pubblicitari che si mettono sui palazzi. Ok, ma se io non faccio quell'attività, se non faccio l'agenzia la, la, di, di pubblicità, <ride> avere sul mio computer un file che pesa 2 giga di roba con eh, una risoluzione mega galattica, <ride> non so, dubito di riuscire a, a trovarne un'utilità. Comunque lascio a voi questo, anche questo, questo quesito aperto. Eh, però ecco tokenizzare vuol dire non solo avere questo file con questa grande risoluzione perché quello si poteva avere anche prima del mondo degli NFT ma vuol dire incartarlo in modo tale che, sia, eh, che abbia una sorta di, di, di come dire, numero di matricola che, che, che lo rende unico quindi quel file a differenza di tutti gli altri file nel mondo digitale un file è un file quindi un elenco di, di, di bit che può essere duplicato senza problemi nel senso io prendo questo elenco di bit, lo co faccio copia e poi lo incollo in un'altra cartella, ho creato un clone identico, non è neanche una copia, perché la copia implica che ci sia un originale che è migliore, che è perfetto, e io ne ho fatto una copia. Lì invece sono due cloni, no? e questo è il, il digitale, ce lo portiamo dietro da vent'anni ormai, no? è sotto gli occhi di tutti, quindi non distingo più qual è la copia dall'originale. Eh, L'NFT mi permette di andare in, contro, in diciamo, controcorrente in questa direzione, cioè... Creare una, un qualcosa che è digitale, ma che è unico. E quindi mi viene venduto, qual è l'obiettivo di questo? No? Eh, vendermelo a 70.000 euro. Bellissimo. Bellissimo. Io grazie a questa tecnologia sono riuscito a trovare un genio, mi stavo dicendo un'altra parola, collezionista che, che ha versato 70.000 euro agli uffizi per avere questo file. Fantastico. Genio. No, genio soprattutto, genio del marketing il direttore degli uffizi, che adesso ovviamente mi, mi banneranno, mi, mi, mi chiederanno eh, rettifiche, mi, mi, mi chiederanno di, di pubblicare un articolo di, di, no, di, in cui spiego la mia posizione. Eh, però, genio del marketing perché bravi in effetti, sono riusciti a spremere 70.000 euro da, una, da, da, da un limone che aveva già tirato fuori tutti i suoi, i suoi succhi che è un'opera di Michelangelo fatta appunto nel, nel, nel lontano rinascimento, nel glorioso nostro rinascimento. Quindi assolutamente se questo porta a eh, eh, finanziare la, la, la, enti come gli Uffizi Gloriosi e importantissimi, unici al mondo, che poi investono questi soldi in eh, conservazione dei loro beni, ricerca, eh, restauri, attività di, di restauro dei, dei, dei loro preziosissimi capolavori eh, magari borse di studio, borse di ricerca per ragazzi che vanno lì a fare attività assolutamente bellissima questa cosa rimane molto il dubbio di, della sensatezza di tutto questo meccanismo nel senso che boh, se, se l'obiettivo è spremere questo limone il più possibile tirare fuori i soldi, boh, forse ci sono altri modi eh, non lo so, non lo so eh, lascio aperto un po' il quesito, vediamo se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa perché oggi mi sono lasciato molto prendere dalla, <ride> dallo slancio emotivo, forse troppo e magari tra un'ora mi riguardo la diretta e dico no, aspetta, potevo evitarla questa cosa no? probabilmente succederà, però ho fatto diciamo questo coming out, non outing, più correttamente coming out di della mia posizione sugli NFT applicati al mondo del, del diritto d'autore, che è il mio mondo, io lo vedo davvero come un per adesso una cosa che, che è giusto, la cacciara direbbero a Roma che si è creata attorno al termine. Allora adesso bisogna tutti devono parlarne, dobbiamo trovarne un'applicazione. Quindi nel diritto d'autore abbiamo trovato questo. Ok, però come giustamente ha detto un mio caro collega, probabilmente l'unico. Caso sensato di applicazione degli NFT nel mondo del diritto d'autore è il caso di un artista che vuole fare, cioè vuole ricreare in digitale l'effetto che si creava con le copie numerate, le stampe numerate, no? cioè le litografie. Cioè, litografia che è uscita in 50 esemplari e tu hai comprato la copia 4-50. No? E quindi crei una scarsità che fa aumentare sul mercato il valore del bene. No? Che è. Quello è in effetti il meccanismo tipico del copyright, del diritto d'autore, del brevetto, del marchio, cioè creare scarsità attraverso un, un, un, uno strumento giuridico, un, un istituto giuridico, per aumentare il valore di quel bene, quindi generare ricchezza su quel bene, incentivare la creatività. Quello è sempre stato così da 300 anni, da tre secoli, così sarà. Quello è il senso. È. Adesso però aggiungiamo questa cosa per cui noi impacchettiamo una, una cosa, un, un oggetto digitale che di per sé è proprio per sua natura perché è digitale è portato a essere duplicato in tutti i modi, in tutte le, le salse e con tutte le tecnologie disponibili ad oggi e a costo zero, no? perché fare copia e incolla di un file costa ad oggi zero, anche se il file è molto, molto eh, diciamo pesante costa anche zero trasportarlo, il costo zero è farlo arrivare da Firenze a Tokyo perché basta metterlo su un server e l'omino di Tokyo se lo scarica in 0,0 secondi quindi questo è digitale, cioè, dobbiamo forse iniziare a capire che ci siamo dentro da un bel po' di anni probabilmente e, però ecco, questa cosa di NFT sta andando, vuole cercare di andare in controtendenza e, e, e, e attraverso appunto la blockchain rendere unico un, un file e quindi dare questa illusione di avere ah io ho preso una copia numero due eh, di una cosa digitale Quindi però ecco, nel diritto d'autore forse sì, può aver senso in tutti quei, quei casi in cui ci sono artisti, quindi immagino a disegnatori mh, eh, che ne so, performance di vari tipi, ehm, che vogliono fare poche copie di un'opera e quindi sapere che ce ne sono in circolazione solamente eh, 100, 1000 e venderle quindi ad un prezzo più alto perché sono copie eh, limitate rimane il dubbio di come fanno a rimanere poi limitate perché essendo dei file, una volta che io estraggo il token lo posso poi fruire come una normalissima immagine, no? E quindi basta che ci sia uno che rompe il giochino e dice, vabbè, io ho pagato, adesso non mi interessa più tenerla come cosa unica e, e, e originale, violo il copyright, come fanno tanti, la metto online. Ok, ha violato il copyright, però intanto l'opera intanto no, sta continuando a circolare. E, e poi hai voglia di andare a fermare questo, questo, questo circolo attraverso gli strumenti tipici legali del strumenti no, processuali del, del, del diritto perché in un mondo come quello digitale di internet no, se il, il contenuto viene messo nel dark web in un, eh, oppure su dei server in un paese un po', un po' esotico e bizzarro i buoni sono scappati dal recinto allora no, vedo che state calando non mi abbandonate proprio adesso voglio le domande possibile che non ci sia nessuno che fa una domanda su questo tema mi avete seguito mediamente ho visto 10-12 persone se non ci sono domande vi, vi devo lasciare eh, attenzione dopo, dopo vi, vi potrei mancare va bene, dai, battute a parte chiudo qua eh, grazie, grazie per aver seguito soprattutto grazie a chi farà condividi come al solito eh, ribadisco che visto i temi molto di nicchia trattati ogni condivisione da parte vostra è davvero molto molto preziosa e molto utile per diffondere un po' eh, questi, queste sensibilità cioè sensibilizzare su questi temi va bene, grazie a tutti e scusate l'incursione è un po' un po' caliente, un po' emotiva, poi magari mi riascolto e la cancello, <ride> ciao ciao, alla prossima!